Allora, la prima parte è quella di immergere i polli appena distanguati tenendoli per le zampe, facendo bagnare perfettamente le piume, agitando 6-7 volte, dopodiché si può immergere totalmente gli animali tenendoli una quindicina di secondi, dipende dall'animale se è giovane o meno. È fondamentale che la temperatura sia tra i 68 e i 70 gradi. Manca ancora un po'. Per capire quando il pollo è arrivato, bisogna avere il rilascio delle piume delle ali. Queste sono quasi, ancora qualche altro secondo, manca ancora un po'. Ecco, ora le piume lasciano perfettamente, quindi si può introdurre gli animali nella macchina. Per prima fase bisogna posizionare gli animali al centro, della macchina piegare le zampe chiudere il coperchio mentre si aziona la macchina si apre l'acqua dopodiché una decina di secondi, il risultato è il seguente.